Ciao ragazzi, sono Mr. K e oggi vi racconto 5 cose che forse non sapete di Crino. Ma prima, sigla! Eh Massimo, ma la sigla non c'è. Non c'è la sigla. Prima cosa che forse non sapete di Crino. 1982 è l'anno in cui la Crino viene fondata. Vi ricordate cosa è successo quell'anno in Italia? Nel 1982 al Festival di Sanremo vince Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Secondi, Albano e Romina con Felicità. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. Terzo, truppi. Soli Ma come gran questo mare da guardare il soli quante cose da gridare mentre corri fuori nel frattempo in america michael jackson rilascia thriller L'album che sarà più venduto al mondo con 109 milioni di copie. Dropping. Il 1982 è anche l'anno che vede il debutto del Commodore 64 negli Stati Uniti. 399$ at Commodore dealers. Ma soprattutto l'11 luglio 1982, la nazionale italiana vince il campionato del mondo battendo la Germania Ovest per 3-1 in finale. Fermascirea, Pergomi, Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Po, po, po, po, po, po, po. 1982-2017, quindi 35 anni di Crino. Auguri, auguri. auguri! Seconda cosa che forse non sapete di Crino. Ogni anno vendiamo circa 14 milioni di punte. Messe una dopo l'altra, coprirebbero la distanza tra Milano e Mosca. Santo sì. Gaga da Mattino! 14 milioni di punte che, pensate, occuperebbero 4 volte e mezzo le dimensioni del campo da calcio di San Siro. Terza cosa che forse non sapete di Crino. Quanti siamo? In azienda siamo circa 90 persone e, soprattutto, abbiamo più di 3.000 clienti sparsi tra Italia e il resto del mondo. Non siete ancora nostri clienti? Scriveteci! La rifaccio avanti. Va bene? Quarta cosa che forse non sapete di prima, non solo l'Italia. Infatti vendiamo in più di 70 stati sparsi per tutto il mondo, ve ne cito qualcuno: la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Martinica. Dove sta la Nuova Caledonia? Oh, credo in provincia di Cagliari. Ah, ah. Quinta e ultima cosa, last but not least, my friends! Perché ci chiamiamo Crino? Dal greco antico, Crino, separare, dividere, aggiudicare, ma da... Naturalmente stavo scherzando. Crino arriva infatti da Crippa e Novati, i cognomi dei due fondatori della Crippa. Bello il logo vecchio, eh? Ma la K. Lo scoprirete nella prossima puntata. <ride> anche questi ci credono